che... Questa è l'unica alternativa. che ci è proposto cioè che non si dovrebbe chiamare neanche alternativa. Non è una cosa che Avete detto che avete preso un appuntamento per consegnare, vi facciamo entrare a consegnare. una non è un appuntamento, consegnare in modo... ognuno una delegazione può entrare con il suo albero è degnato certo. di rispondere a un teleriscaldato riscaldato con una merce tipicata eccetera, eccetera. <fie> è un di gomma, non è giusto cioè noi vogliamo delle risposte No, perché non Ce abbiamo, Ce abbiamo... Oh. Dai, dai, una persona rappresentativa? Una decina bello. di persone, ma la dottoressa sta trattando quello. Dai, andiamo, 10 persone. No, 3. Eh. Ma no, no, ma adesso eh, sta parlando no, delle 10. No, die... no, ma sta parlando dieci. già delle 10. Guarda, sta tornando la dirigente. 10 persone. Dieci persone sì, eh. sì, sta tornando sì, la sì, dirigente. C'è sì, una buona rappresentanza. 10 persone, dai, è andata. Dai, fuori, fuori, dai, andiamo, 10 persone. fuori, fuori. fuori, fuori. Verogna, vergogna, e che vergogna, vergogna, vergogna, vergogna, vergogna, vergogna, Ancora, attenzione, ce n'è ancora. Ah, ancora. Ce, ce n'è ancora. Vado. Ce ne sono, sono molti, aspettate, aspettate. Vare, ce ne sono ancora. Chi è che deve ancora arrivare? Pasagli, in aspetta so. allora. Erano caduti Queste cose sono, eh. Questi sono i moduli di sospensione del pagamento. Allora, per quanto possibile due allora, Abbiamo chiesto che questa lettera di istruzioni come avere il bonus, che ce l'hanno solo qua nei loro cassetti, venga spedita a tutti gli aventi diritto, cosa che non hanno fatto. Non hanno fatto, per mesi non l'hanno comunicato in bolletta, poi fra l'altro lo sanno solo chi riceve la bolletta diretta da parte di IREN 12 mesi all'anno, ripeto 12 mesi all'anno e quindi... Noi chiediamo che questa lettera gliela spediscono a casa di questi eventi diritti, di eventi diritto, scusate, visto che loro sanno nome e cognome di quelli che hanno diritto, come ci ha detto lo russo quando è venuto a Vallette loro conoscono nome e cognome di tutti, quindi che gliela mandino a casa questa lettera. Il bonus cadeva oggi, il sindaco ha detto che è stato prorogato fino a marzo 23. Beh, io di questa notizia non l'ho letta da nessuna parte, ho chiesto anche alla segreteria della Foglietta, se è vero, non mi hanno saputo dare risposta neanche loro, mi hanno detto che ve lo dicono domani mattina che è ottobre. Ok, adesso ce ne andiamo, ma non è l'ultima volta che torneremo qua, perché è già la quarta che veniamo. Iren, dacci una risposta, smuoviti dal tuo silenzio, non essere un muro di gomma. In fondo noi siamo i tuoi clienti utenti, volenti o nolenti. volenti. Bravo!